Ciao gente dal Romano Inglese. Oggi voglio andare a provare un po' di sushi. È eh, veramente tanto che non mangio sushi e mi manca. Quindi, ragazzi, oggi venite con me. Sarà un piccolo vlog in un ristorante giapponese e ci andiamo a mangiare un po' di sushi, dato che è tanto che non mangio il sushi. In Italia me lo mangiavo come una ha dannato tutti i giorni. No, è tutti i giorni no, però me ne mangiavo tanto. Mi manca tanto. Voglio vedere se questo è buono o quanto quello. E che c'hanno, hanno. Più che altro, sono, sono, sono paurito, ragazzi. Sono paurito, venite con me. andiamo, andiamo a provare. Siamo entrati dentro al ristorante, carino, ci hanno dato uh, sti cosi. Ci hanno a sti cosi qua. Stranissimi. E poi abbiamo il buffet che praticamente dice. Mangia quanto te pare. Sembra un po' smisivo, però sembra pure abbastanza buono. No, non lo so, proviamo, vediamo com'è la spaventa. Vedete, loro vedranno tutto dentro a ste bottiglie, già, pre già preparati. Poi tu li metti qua dentro. Ora allora si sta a mangiare ah, zuppa di verdure. È buona? Ti piace? È una qua cosa trana che le sono giganti. Cioè, guarda che, che spessore c'hanno. Sono enormi. Buono lo stesso, tagliali sopra. Mm. E ovviamente non si potevano mancare i mortini di primavera. Che però non è primavera, ma è? Sì, ma non è primavera adesso, eh? Estate. <ride> Poi ci arrivano sti cosi che sembrano vivi. Guarda come si muovono! Sono vivi! Molto interessante! Mi piace, è un buon voto È una cosa strana, mai provata però è buono. È molto cremoso dentro, c'è qualche pezzetto di polico. Um, questo in foto sembrava più grande, era molto più grande in foto. Ma um, è molto piccolino. Lo proviamo e vediamo com'è. al quelli come so? Mm. Sono buona. quelli al turno con la crema piccante, buonissima. Però, appena non ho assaggiato, mi sono divorati tutti. Quindi, non, non sono riuscito a filmarli. Però, ne ho chiesti altri. Quindi, non che ne arrivano qui, faccio vedere. Buonissimi, eh. Sapevano un gusto buonissimo. Non lo so. Forse c'è un pochino troppo salsa piccante sopra però è buono molto buono poi ci stanno vabbè i noodles decorale e poi sono arrivati quelli sono arrivati questi qua che ancora li devo provare noi proviamo vediamo se sono buoni non è sushi è quello eccoli mi stavo per finire di nuovo però stavolta mi sono fermato oi che cacchio fai non ci provare eh. zingara questi sono veramente buoni al con... oi che stai a fa'? Allora tutto sommato il ristorante non era malaccio Era anche buono da mangiare Devo dire io mi sono ingozzato Ovviamente sto pieno come ogni volta che esco da un sushi L'unica cosa, una pecca è che magari c'era veramente poca roba sul, sul menù Non ce n'era tanta quanta quando normalmente vado in, a Roma al, al giapponese Però vabbè eh, insomma era, era comunque sia buono Non... Eh, non mi posso lamentare. Sicuramente ci ritornerei, il prezzo ne vale la pena, sono, mi sembra 17 sterline, non costa di meno a pranzo a cena come in Italia. Eh, però il prezzo ne vale la pena secondo me. Poi sono sembrati tutti tutta roba buona e fresca. L'hanno fatta là sul momento. C'era la ragazza con il ragazzo che lo cucinavano là davanti a noi. Quindi. È sicuramente una cosa buona na, na, da, da provare. Ci ritornerò sicuramente. Tu ci torni, Coral? Sì. sì. No, è una fretta. No, in fretta. Non, non presto. Fretta. Ricordatevi, ragazzi, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Lasciatemi un commento qui sotto e parlate, parliamo di sushi. Parliamo di sushi. Il sushi è buono sempre. E i migliori posti dove avete mangiato sushi. Fatemelo sapere perché se sono qualche posto qua in Inghilterra magari ci vado a fare un saltino. Se invece è un in posto in Italia, quando tornerò provo a andarci. Lasciatemi un like se e video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi